Qual è la miglior tipologia da acquistare negli Stati Uniti d'America se si vuole utilizzare questo immobile per ricevere un affitto, un passive income, avere bassi costi e alti guadagni? In questo video oggi te lo spiegherò. Rispondo a una delle domande che mi è stata fatta. La mail diceva vorrei capire qual è il tuo metodo di investimento perché io ho un po' di esperienza ho anche eh, un immobile eh, a Miami e non sono tanto favorevole perché sinceramente da quello che mi era stato presentato come investimento a quello che realmente si sta rivelando eh, sinceramente sono un bel po' deluso. Gli ho fatto solo una domanda una sola domanda, perché ci siamo sentiti nella Skype call. Hai acquistato tramite un investitore o tramite un realtor? Guardate, io non voglio parlare male di un realtor, perché io in primis sono un realtor. Ma vi spiego qual è la differenza. Se lo compra un investitore, sa quali sono le caratteristiche che deve avere un immobile per produrre degli utili, dei guadagni. Se tu vai a cercare un immobile perché vuoi prendere un affitto, percepire un affitto, un passive income, una rendita passiva, e acquisti da un realtor, un agente immobiliare. L'agente immobiliare ti vende l'immobile, percepisce la sua medazione e salute E finisce lì, il suo guadagno è stato ottenuto, adesso tu hai l'immobile, il problema è tuo. Perché ti dico ciò? Perché io in primis, all'inizio, ti sto parlando di 12 anni fa, mi hanno fatto comprare degli immobili. Parlo con, con te, ma parlo con tutti quanti voi. Tante persone mi dicono io voglio acquistare a Miami. Sapete ormai il mio metodo di investimento è non portare le persone ad acquistare case dove sì sono a Miami e quindi se io voglio investire. Investire vuol dire fare qualcosa, un'operazione che mi porti un guadagno. Se io vado ad acquistare un immobile perché è a Miami, ah, ma poi è facile venderlo. Attenzione perché Miami la conosco benissimo. Sono 12 anni che investo a Miami ha degli HOA su alcune proprietà e cioè cos'è? L'equivalente delle nostre spese condominiali, ha delle spese in alcuni casi che vanno anche sui 2.000-2.500 dollari al mese perché sono in building di prestigio, perché sono in building vecchi e quindi l'HOA è alto perché servono molti soldi per ristrutturarlo la mia tipologia di investimento ecco perché mi dispiace per te che hai questo immobile se ci contatterai Vai su www.giuseppecicorella.com, al centro consulenze, eh, prenota eh, un ulteriore Skype e ti spiegherò nei dettagli come noi ci comportiamo con chi vuole investire con noi. Non facciamo comprare immobili soprattutto dove c'è un'eccioè così alta come nel tuo caso. Mi parlavi di 2.500 dollari, anche se ne prendi quasi 5.000 di affitto, ma metà del tuo affitto se lo prende il, il, il palazzo come guadagno. Ecco come noi stiamo avendo questi guadagni, ecco perché noi abbiamo questi return of investment, perché fondamentalmente questo video voglio dedicarlo alla differenziazione tra l'investimento di un immobile dove vai a pagare il condominio, qui si chiama HOA, e l'investimento di un immobile così definito negli Stati Uniti d'America multiplex che vuol dire multiunità? spiego nei dettagli multiplex è un qualsiasi immobile che abbia da due unità all'infinito ma c'è una grande differenza tra un residential multiplex e un commercial multiplex tante volte mi vengono fatte delle domande durante le skype call ok ma io non voglio un, un immobile commerciale lo voglio residenziare non è commerciale nel senso negozi da affittare, eh, salumeria, eh, paninoteca, gelateria. No, è commercial negli Stati Uniti d'America e si hanno dei vantaggi incredibili perché noi abbiamo acquistato degli immobili, soprattutto a Cleveland, che costano molto meno della Florida. Residential sono da 2 a 5 unità, da, da 4 unità scusate, da 5 unità all'infinito sono commercial real estate qual è la differenza che la miglior tipologia di investimento da 2 a 4 le multiplex la duplex la triplex e la fourplex, sono la tipologia sulla quale noi abbiamo concentrato tutte le nostre forze tutti i nostri investitori che hanno investito con noi negli ultimi sei mesi hanno acquistato questa tipologia di investimento abbattiamo completamente il costo del condominio le cioè e quindi Duplex, triplex e fourplex tante volte hanno come unica spesa condominiale, lo metto tra virgolette, il prato, il giardino. Cosa abbiamo fatto noi? Molte volte in una di queste unità, eh, soprattutto quando vedo che c'è una persona giovane che vuole venirci a vivere, gli facciamo questo tipo di proposta. Vi dico questo perché l'abbiamo fatto proprio la settimana scorsa. A Port San Lucy in Florida, eh, il nuovo praticamente affittuario noi tagliavamo il giardino, ci veniva a costare 50 dollari a settimana. Il giardino deve essere tagliato perché i problemi li si hanno col comune, non li hai col vicino di casa, li hai proprio col comune. C'è un discorso di decoro che in Italia non esiste. Decoro nel senso di uh, tenere bene il giardino. Vuoi tenere il giardino? Lo devi tenere bene. Quindi cosa abbiamo fatto? Lui doveva pagare 1.550 dollari al mese ok? di affitto. Noi gli abbiamo detto se ti facciamo 1.400 dollari al mese ti va di mettere nel contratto che tu comunque una due volte a settimana in estate ma in inverno una è sufficiente tagli il giardino immediatamente accettato L'unico costo che noi avremmo dovuto uh, sopportare di questa Forplex. stiamo parlando di quattro unità a Port, uh, Port San Lucy in Florida noi l'abbiamo ridimensionato a solo 150 dollari al mese e tutto il resto non c'è uh, non ci sono altri costi di condominio quindi questa è la differenza sostanziale che c'è tra investire a Miami in grosse città in grosse metropoli a Los Angeles dove sono qui adesso o investire nelle multiunità le multiunità hanno dei costi di manutenzione molto più bassi che in molti casi si riducono a quello che vi ho appena menzionato per tagliare l'erba e soprattutto la cosa più importante voi immaginate se io investo in un eh, appartamento in Miami e prendo anche percepisco anche 3000 dollari al mese ma mille, mille e li dovevo dare di condominio capite che tutto quello che era il mio guadagno che avrei dovuto metterlo in tasca lo mettono loro ma vi svelo un segreto che il realtor non vi dirà mai adesso mi diranno i realtor quando si comprano questi appartamenti in questi condominio volete farlo? non ascoltate me, fatelo vi do un consiglio controllate i contratti perché tante volte 12 anni che investo qui un po' di esperienza l'ho fatta tante volte praticamente cosa succede? che per i primi due anni lo fanno apposta perché non vogliono investitori in questi palazzi per i primi due anni tu compri eh, un appartamento per avere l'effitto e per i primi due anni tu non puoi affittarlo ma come? io l'ho comprato per investimento e per i due anni non lo posso affittare? sì sono i regolamenti condominiali. leggete bene il contratto non sapete leggere bene il contratto? Oggi è facilissimo, andate su internet, pagate qualcuno e ve lo traduce in italiano. Attenzione, il bello deve ancora arrivare. Alcuni condomini vietano uh, l'introduzione di cani. Se conoscete l'America, 8 famiglie su 10 hanno animali preferiscono gatti a cani però se io ho il cane quindi in questo appartamento non posso andarci e quindi si riduce sempre la possibilità di affittare quell'appartamento riducono praticamente ehm, la tipologia il peso per libre quindi ehm, fino a 20 libre che sono praticamente 8 kg io lo posso 9 kg lo posso portare un cane se pesa più di questo vuol dire che è, è, è più grosso non posso affittarlo a arriva ancora il bello ci sono delle, eh, dei condomini che sono community plus 50, 55, cosa vuol dire? Sono delle comunità che possono essere affittate, quindi possono viverci solo persone sopra i 55 anni. Guardatele queste cose perché l'immobile può acquisire un valore incredibile se acquistato nel posto giusto e con dei professionisti. Altre persone che sono senza scrupoli, purtroppo il mondo è pieno, vi possono vendere un immobile così e ha spese di condominio, per i primi due anni non potete affittare e queste cose sono molto importanti e, concludo, tante volte voi avete trovato l'affittuario fate la domanda al condominio è il condominio che ve lo deve accettare perché se la persona ha avuto problemi di fallimento bancarotta, etnie in un condominio a uh, Sunny Island che è Miami Nord, in un condominio di etnia prettamente ehm, eh, Jewish eh, eh, ebrei eh, hanno rifiutato eh, eh, l'accettazione da parte di, questo, di questa persona eh, afroamericana multimilionario non stiamo parlando di, di, col, con una scusa che non stava né in cielo né in terra e quindi per farvi capire voi non avete nessun potere quando andate a comprare un appartamento in un condominio quindi volete investire negli Stati Uniti d'America? fatelo, è grandioso ma fidatevi a dei professionisti. Non comperate nei condomini o perlomeno leggete bene il contratto. Noi ci avvaliamo di investire prevalentemente in multifamily, family, multi unit, multiplex, perché abbattiamo tutti questi costi e abbiamo pieno potere. Decidiamo noi. Noi Realtor abbiamo praticamente un sito dove io, inserendo il social security, che è praticamente è l'equivalente del codice fiscale nostro in Italia, della persona, viene fuori gli ultimi tre anni se non ha pagato una bolletta della luce, se, se ha pagato una rata della macchina in ritardo, se ha pagato la carta di credito in ritardo, quindi sappiamo chi dobbiamo inserire nel nostro appartamento. Capite? Si riducono moltissimo eh, i tempi di attesa e si aumentano i guadagni. Affidatevi dei professionisti, i risultati ci sono, il, il mercato americano è grandioso, la tutela della proprietà che c'è in America non esiste in Italia, perché in Italia sapete che se non pagano l'affitto è veramente faticoso eh, mandar via la persona fate una netta differenziazione tra investire in un immobile dove andrete a pagare il condominio in America si chiama le Cioe e investire affidandovi dei professionisti che hanno delle multiunità. per me era molto importante evidenziare e scrivete commenti negativi anche di quelle che sono state le vostre esperienze non voglio smontare le vostre teorie voglio semplicemente darvi le giuste informazioni perché anche io 12 anni fa ho fatto un sacco di errori non avendo eh, il sapere, il know how l'esperienza che oggi che sono tre anni che vivo negli Stati Uniti d'America ok? quindi fate le domande iscrivetevi al canale iscrivetevi nel gruppo perché nel gruppo ci sono già delle persone che hanno investito con noi chiedete a loro se voi entrate vi iscrivete nel gruppo e chiedete eh, c'è qualcuno che eh, ha comperato già con noi e soprattutto che sta avendo risultati perché non dimenticate una cosa noi non agiamo con voi come degli agenti immobiliari non abbiamo una mediazione abbiamo un'unica via certa sicura per guadagnare quella di far guadagnare voi altre soluzioni non ce ne sono quindi scrivete i commenti iscrivetevi al canale non mi resta che salutarvi e sono certo di aver fatto cosa gradita di quelle che sono le tipologie necessarie per investire e guadagnare negli Stati Uniti d'America ciao